Buonasera a tutte e a tutti, siamo qui con Carlo Lucarelli, scrittore e ideatore di Politicamente Scorretto, un festival che fin dal 2005 è un momento di indagine sul mondo. Volevo chiederti, come si è evoluto in tutti questi anni il modo di indagare il mondo a Politicamente Scorretto? Beh, si è evoluto molto, si è trasformato ovviamente, abbiamo cominciato ad indagare il mondo attraverso soprattutto libri e film che parlassero di questo mondo, poi ci siamo aperti al mondo che c'era fuori, abbiamo cercato di raccontarlo direttamente, abbiamo parlato per tanto tempo di mafia per esempio, poi abbiamo allargato il discorso raccontando quello che ci sta dietro, quindi corruzione, cemento, rifiuti e poi abbiamo ricominciato a recuperare di nuovo l'arte che raccontava questo tipo di mondo, il mondo che non ci piace, insomma, quello che civilmente ci impegna, quello politicamente scorretto e, e continuiamo a evolverci ancora. Stasera si è parlato del ruolo degli artisti nella società e del linguaggio re. Gli artisti, gli scrittori, i giornalisti, gli intellettuali hanno tutti eh, l'onere di essere sentinella della verità e eh, hanno un peso le parole che scelgono per rappresentare il mondo mh, nei confronti dei, dei cittadini comuni. Eh, volevo chiedere, mh, si sente questo peso e cosa rappresenta? Beh sì, è un peso che si sente, naturalmente. Bisogna... Chiunque faccia una cosa, racconti una cosa, ha un paio di responsabilità. Uno è la responsabilità verso la propria onestà, cioè racconti una cosa che tu ritieni vera, o perlomeno racconti una cosa che ritieni sia giusto raccontarla, mettendogli tutti i pezzi che servono. E poi però hai anche la responsabilità di capire come la devi raccontare, perché se la racconti male verrà forse, probabilmente compresa male non per colpa di chi ti ascolta, ma per colpa tua, e allora devi stare attento a scegliere le parole che siano le parole più giuste, più efficaci, no? più, più utili per raccontare quella storia. È una grossa responsabilità e non si fa tutto in fretta con la prima parola che ti viene in mente. Passiamo allo spettacolo che ci sarà mercoledì alle 21.30 alla Casa Museo Nena, che si intitola Controcanti. L'argomento dello spettacolo è la censura, partendo fin dall'epoca fascista. Quindi volevo chiederle com'è cambiata la censura in tutti questi anni e se eh, adesso è diventata una cosa meno spudorata rispetto a quella che era nel fascismo e quindi più nascosta. Sì, meno spudorata e più nascosta ovviamente perché allora c'erano altri mezzi, arrivava una velina e diceva questo non si fa e se lo fai vai in galera, quindi finita lì. Dopo ha cominciato adesso c'è una censura diversa che si diceva fatta attraverso parole che erano mm, ecco sarebbe meglio di no questo sarebbe meglio di no adesso è diventato un'altra cosa ancora magari è una cosa che tu dici e poi non, non, non ti ritroverai rappresentato non avrai spazio per andare in giro e quindi probabilmente adesso non c'è neanche bisogno di dire sarebbe meglio di no non ti fanno e finisce lì eh, abbiamo anche altri mezzi per combattere la censura allora andavamo direttamente in galera adesso invece magari possiamo aggirarla entrando in un altro spazio e facendo vedere quello che vogliamo far vedere grazie a voi. grazie a voi